Voglia di fare musica. EICMA 2018, e quando si dice Toma, ma guarda chi trovo il direttore della TL Cunese Paolo Bongiovani. Buongiorno Paolo, ma cosa ci fai all'EICMA? L'EICMA intanto è secondo me il più importante evento... In Europa per la promozione dei percorsi turistici. Eh, era nata come salone del, del ciclo e motociclo, è diventata salone della moto. Qui abbiamo creato il mototurismo in provincia di Cuneo perché di fatto abbiamo fatto nascere in questi padiglioni. E oggi, con l'avvento della bicicletta pedalata assistita, è ritornato al salone del ciclo e motociclo. Questo è importante perché si apre una nuova frontiera del turismo. Se non ha mai funzionato più di tanto quello del ciclismo muscolare, perché chi arriva nelle nostre valli. A fare i nostri colli e avere 3.000 km nelle gambe, se no prendere infarto e muore. La bicicletta elettrica, la bicicletta pedalata assistita, ha di fatto trasformato eh, le nostre valli. Eh, la Via del Sale, il Colle dell'Agnello, eh, il Passo della Gardetta, eh, il Colle della Maddalena, il Colle della Lombarda, in piste ciclabili adatte a, a, a chiunque e alle famiglie. Oggi fra l'altro ci sono qui in esposizione dei mezzi già di terza generazione con delle batterie che hanno una durata straordinaria, ma quello che noi offriamo sono proposte su percorsi turistici a 360 gradi, su strada e off-road per moto e biciclette e la novità che rappresenteremo proprio in questi giorni in conferenza stampa, fra l'altro domani, è l'intervalliva. Eh, dal comune più sud della provincia di Cuneo, il comune di Alto, 350 km di curve colli, 14 colli, per arrivare agli impianti sciistici di Rucas nel comune di Bagnolo Piemonte, dove terminerà questa avventura eh, con mille curve che sarà sicuramente un'offerta soprattutto per il pubblico del centro-nord Europa. Senti, Paolo, intanto sei motociclista? Sì? Sì, assolutamente sì, l'intervallino l'ho tracciato io in qualcuna di queste foto ci sono anche io <ride> quindi puoi dire che hai toccato con mano se effettivamente si può fare sono motociclista, sono utente di bicicletta pedalata assistita, ne sono già comprate due eh, quindi diciamo che tutti i percorsi che presentiamo qui in EICMA sia io sia Massimo li abbiamo, li abbiamo collaudati quindi sappiamo raccontarli e eh, come ecologico eh, ma non solo eh, fa parte anche della prima parola di EICMA dimmi le parti della, della moto utilizzando le lettere di EGMA <ride> dovrei usare un po' di, anche di in inglese in gine per italiano, partire italiano. <ride> che sarebbe il, il motore Beh, e, e, eco ci sta perché comunque è un, un utilizzo che eh, usiamo anche le bischiette, le bischiette pedate assistite è assolutamente ecologico eh, l'interesse che possono generare questi prodotti è di fatto, detto, l'evento più importante per noi in Europa, ma probabilmente più importante al mondo. Oggi è giornata di operatori, il nostro materiale sta, si sta volatilizzando e basta vedere i flussi che ci sono in questi corritori. M è moto e da lì <ride> non si scappa e A è l'avventura che si può provare in provincia di Cuneo vivendo i nostri percorsi. Paolo, in chiusura, dai due informazioni su dove seguire tutto quello che la TL del Cuneese fa? Beh, assolutamente www.cuneoliday.com è il nostro sito. Tutto e di più, ma chi si vuole iscrivere alla pagina Facebook, alla fanpage A TL del Cuneese troverà ogni giorno decine di appuntamenti e di occasioni per visitare il nostro territorio. Grazie alla TL del Cunese, grazie al direttore Paolo Bongioanni. Grazie. A voi. Quanto è importante la fede per un motociclista? <ride> cioè, la fede poi per un motociclista che poi diventa anche la fede per un marchio, molte volte. Infatti, io sono più di 30 anni che sono con la Moto Guzzi. Il tuo nome? Stefano. Che cosa non deve mancare a un motociclista? La passione sicuramente, cioè non si può, se manca la passione quando sali in una moto e ti fai apprendere dal panico, dalla paura, è meglio che scendi. Quando sali sulla moto devi staccare il cervello e devi pensare semplicemente che sei sopra la tua moto e allora il gioco funziona, altrimenti è meglio evitare. Ah, hai detto tua moto, quindi si diventa gelosi o la si impresta qualche volta? Assolutamente, no, piuttosto presto mia moglie. <ride> di tua moglie e poi però se non ti ritorna ne troviamo un'altra <ride> va bene da grande motociclista senti utilizza la parola EICMA e le lettere le, le le della parola EICMA e dimmi delle parti di una moto e come? E' elettrico che è un problema con la guzza in elettrico è vero? <ride> poi cosa c'è la I? È, è, è, è, è, è un po' difficile non mi viene in mente niente per la I Beh, l'industria chiaramente che dove è stata costruita, la fabbrica dove okay. è stata costruita. C? La C, è... posso dire una parolaccia? Ma non lo so. ma. Cioè, che... in moto ci vogliono i coglioni. Cioè, <ride> va bene, te la passiamo. <ride> e M? M? M è moto. Anzi, eh. anzi, non è moto, è motore. Motore? Che, e non, poi... è, che non è elettrico, mi raccomando. Specifichiamo, ma come? In un, in un anno in cui tutto ah, è elettrico? Io, io purtroppo faccio parte della generazione che andrà sempre a benzina. <ride> <ride> e chiudiamo con la Amore. Amore. Eh, senti, donne motori? Ah, donne e motori a me è andata anche bene, perché mia, quando ho conosciuto mia moglie, eh, gli ho detto guarda che prima di te è arrivata lei, c'è cioè la moto. E lei ha detto sì. E così siamo finiti in viaggio di nozze a capo nord in moto. Bello, bello, un bel viaggio. Come diceva qualcuno, mh, insomma sei come la mia moto, quindi te la porti sempre dietro. <ride> sì. Eh, chi? Mia moglie? No, a, a volte anche no, a volte anche no. Grazie, questa è la fede del motociclista, grazie. Ciao.